Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è mercoledì 30 novembre e sulle pagine di informazione fiscale ci soffermiamo sulla proroga per l'autodichiarazione aiuti di Stato, per poi passare con le chiarimenti che arrivano dall'Agenzia delle Entrate sui bonus energia per le imprese e eh, le ultime eh, novità che riguardano la legge di bilancio 2023. Eh, concluderemo come di consueto la carrellata sulle pagine eh, economiche di Corriere.it. Ma entriamo nel vivo delle notizie, in questa giornata, il 30 novembre, che è particolarmente calda per il calendario fiscale, eh, ci soffermiamo sulla notizia di una proroga arrivata in extremis nella serata eh, di ieri eh, da parte dell'Agenzia delle Entrate. La proroga riguarda eh, la possibilità di inviare l'autodichiarazione che riguarda gli aiuti di Stato fino al 31 gennaio 2023. Vengono quindi concessi eh, due mesi ancora dopo la prima proroga approvata la scorsa estate per trasmettere i dati che riguardano bonus, contributi e agevolazioni eh, ricevuti nell'ambito del eh, quadro temporaneo degli aiuti di Stato eh, in risposta all'emergenza Covid. La motivazione per cui arriva questa nuova proroga a poche Ora potremmo dire dalla scadenza per l'invio riguarda la eh, difficoltà di accedere al portale eh, del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato che per stessa ammissione del, dell'Agenzia delle Entrate riporta dati fondamentali per la compilazione dell'autodichiarazione. La richiesta eh, di intervenire era arrivata già dai commercialisti, in particolare dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella figura del Presidente Elbano Denuccio, che segnalava eh, le difficoltà di accesso al portale e quindi di compilazione delle autodichiarazioni. Soddisfazione ma anche amarezza per i tempi eh, di intervento. La proroga, eh, bisogna poi specificare, riguarda anche... Il versamento degli importi di cui si è beneficiato oltre i massimali sempre nell'ambito degli aiuti di Stato. Con l'autodichiarazione infatti i contribuenti possono verificare di aver rispettato eh, i limiti stabiliti dall'Unione Europea ed eventualmente me mettersi poi in regola con eh, il versamento o la sottrazione degli aiuti eh, da eh, agevolazioni successive. Eh, la scadenza del 31 gennaio quindi viene fissata anche per questa operazione, per il versamento degli importi fruiti oltre i massimali eh, o per la sottrazione dei, degli aiuti ricevuti successivamente. C'è da specificare che la precedente eh, proroga non aveva eh, riguardato anche questo aspetto dal momento che in principio il termine era fissato al eh, 30 novembre. Eh, i tempi più lunghi in questo caso eh, rendono anche la strada per eh, restituire gli aiuti di Stato più stretta, dal momento che la via più percorribile sembra essere proprio quella del versamento. Molto più complesso con l'andare del tempo risulta invece la sottrazione degli importi tramite eh, le domande di altri eh, aiuti o eh, tramite la dichiarazione dei redditi, in scadenza oggi 30 novembre per la maggior parte dei contribuenti и Sempre dall'Agenzia delle Entrate arrivano poi nuovi chiarimenti che riguardano il bonus energia per le imprese, eh, in particolare eh, relativi al terzo e quarto trimestre del 2022. Eh, un focus sulle pagine di informazione fiscale che ospitano la circolare numero 36 in versione integrale riguarda anche i requisiti di accesso ai crediti d'imposta previsti dai eh, diversi decreti aiuti. Una carrellata quindi delle agevolazioni disponibili eh, per l'acquisto di eh, elettricità e gas e una precisazione importante che riguarda eh, i casi di affitto dell'immobile in cui si svolge l'attività. L'impresa quindi non proprietaria dell'immobile e non titolare delle utenze può comunque beneficiare dei bonus, a patto che eh, però eh, provi il sostenimento delle spese con una serie di documenti. In conclusione ci soffermiamo su un altro tema caldo eh, del momento, la legge di bilancio 2023. I lavori proseguono e con la firma del Presidente eh, Mattarella sul testo del disegno di legge si entra ufficialmente nel vivo dei lavori. Attualmente il testo presenta eh, 174 articoli eh, diverse le novità eh, di cui abbiamo dato e continueremo a dare notizia su queste pagine quindi dalla, dalle novità che riguardano i pagamenti con POS alle tre flat tax passando per il futuro di pensioni e reddito eh, di eh, cittadinanza eh, senza dubbio però eh, siamo solo all'inizio quindi ancora tutto eh, può cambiare dal momento che è in questa fase che prenderanno forma le eh, ulteriori novità con eh, l'avvio e lo sviluppo dei lavori parlamentari che porteranno all'approvazione definitiva del testo entro fine anno. I giochi quindi sono ancora aperti ma il governo ha posto già i suoi paletti e soprattutto il tempo stringe. Passiamo ora alle pagine eh, dell'economia di Corriere.it. Eh, anche su queste pagine la legge di bilancio la fa da padrona, le novità in arrivo e in questo caso l'apertura è eh, dedicata alle pensioni dalla nuova opzione donna quota 103 come si lascerà il lavoro nel 2023 e questa è la notizia eh, che apre la sezione economia di Corriere.it e poi ancora posso obbligo dai 60 euro fondo contro gli Aper la manovra in Parlamento i dati del giorno 10% eh, è il valore del rallentamento dell'inflazione in Germania i prezzi però sono in calo anche in Spagna 1000 euro invece è il valore del bonus eh, riconosciuto ai dipendenti contro inflazione e caro bollette da parte di Casillo Group eh, ancora eh, nel tutta la pagina economica, il focus è centrato sempre sulla manovra e proprio su alcune delle eh, novità eh, in arrivo con la manovra eh, si sviluppa l'analisi di Ferruccio De Bortoli, il cuneo fiscale e la partita persa con l'inflazione. Nell'articolo nell che eh, proponiamo per la lettura eh, Ferruccio De Bortoli eh, analizza gli effetti della riduzione del cuneo fiscale, una delle misure presenti in legge di bilancio con un taglio eh, più importante per i redditi fino a 2.000 euro, ma eh, la conferma anche del, dell'attuale taglio del 2% per i redditi fino a 35.000 euro. Non è solo questa la misura che viene presa in esame, eh, di cui però si evidenziano le eh, debolezze, eh, soprattutto tutto se eh, ci si confronta eh, con il resto d'Europa. È un po' questo il tenore eh, dell'analisi di De Bortoli, eh, un eh, confronto tra possibili effetti delle misure allo studio, quindi in arrivo con la legge di bilancio e eh, la situazione attuale e le misure invece adottate in altri paesi. Con questa notizia noi torniamo sulle pagine di informazione fiscale e ci diamo appuntamento sempre a domani alle 13.30. Arrivederci.